Ciao Elisa. Ciao. <ride> Senti, ho un'idea. Ah sì, e quale? Fare un... una giornata di giochi. Oh, che bello! Sì! Ma, ma... ma tipo come? Cioè, vabbè, come? Come? Troviamo un modo di portare... La gente a riscoprire il gioco, a riscoprire il bambino, a riscoprire questa a parte. <ride>